Ma buon salve a tutti! Oggi, scovando per l'internet, ho trovato, anzi ritrovato, una cosa abbastanza particolare. In che senso? Non so se avete presente le sottomarche, ovvero le parodie delle marche originali, marche più famose dei, dei brand, dei prodotti, per esempio come Dolce Banana, oppure Polystation... Una di quelle più famose Oggi andremo a vedere proprio quello Ringrazio Reddit per avermi dato questa perla Questo content per oggi Vi ricordo prima di iniziare Di lasciare un bellissimo like Di iscriversi al canale E di seguirmi su tutti i social Se ancora non l'avete fatto Detto questo Iniziamo con il primo Che è una Land Rover di Wish In poche parole Per chi sa la Land Rover fa fuoristrada Auto abbastanza grandi Questo invece è Sembra un mix tra una Fiat 500 nuova e un pandino sembra più o meno quello solo in versione un po più più grande cioè non mi sembra un'auto da Land Rover poi se esiste veramente, fatemelo sapere nei commenti, perché io non ho mai visto un'auto del genere. Sembra Land Rover di Wish, come si deve chiamare la marca. Land Rover, come si chiama. Perché mo' sono curioso di sapere come hanno cambiato il nome dell'azienda di queste auto. Iniziamo proprio bene. E va, devo dire, tutto sommato io l'acquisterei, però non avrò la garanzia della Land Rover. Sicuro 100-100, saranno quelle cinesate lì, fatte sul momento. Non abbiamo visto ancora nulla, eh. siamo ancora all'inizio. Notate qualcosa di strano in questa immagine? Notate qualcosa di strano in questo gioco per Android? Bene sì, se vedete attentamente il protagonista è niente proprio di meno che Ash con la bandiera della Turchia. Ma ci rendiamo conto Un Ash particolare Sembrano tipo quei template presi per Photoshop Dove ci sono questi personaggi anime giapponesi La stessa cosa solo che hanno inserito poi i PNG Per renderli simili ai Pokémon Poi quel, quella Pokémon che sembra un uovo Ok Poi abbiamo un Pikachu che sembra uno scoiattolo Uno scoiattolo barra Pikachu Perfetto Poi al lato abbiamo altri Pokémon tipo Charnandar Che è sicuro la parodia di Charmant Oppure Budasaur, che non sembra nemmeno Bulbasaur, cioè abbiamo la parodia, manco la parodia, la versione fake di Pokémon, che se l'azienda di Pokémon querelasse questa, vincerebbe la causa 100-100, è palese! E' palese È la versione di Wish Che poi si chiama Dragon Hunters Cioè Ma io non lo so Certa gente Pur di, di guadagnarci qualcosa Sui giochini Android Ci fanno le parodie Vabbè che ho visto di peggio Sul, sul Play Store Ne girano di giochi fake ne girano a bizzef, che hanno origine da altri giochi, cioè nemmeno originalità, originalità pari a zero, a zero, e ho detto tutto, che cazzo è? La parodia di Lego? Abbiamo la versione fake di Lego che non so nemmeno come si chiama questa marca, boh, leggiamo attentamente, My Little loni. Manco Pony, My Little loni. almeno dalla, dalla confezione sembra uguale e preciso a quello originale, solo che hanno cambiato il logo della, della Lego e camuffato un po' il nome di My Little Pony con My Little Loni. Ma che cazzo? Io non lo so chi è che ha questa genialità di creare questi prodotti fake. Io non so immaginare nemmeno il prezzo, anzi non lo voglio nemmeno sapere, guarda. Se volete andiamo ad acquistare uno di questi prodotti, se volete lo acquisteremo... E lo prenderemo o in live sul canale Viola o farò un video su YouTube. Scrivetemi nei commenti se volete una cosa del genere perché io lo farò una cazzata del genere. Ovviamente non, non acquisterò l'auto, acquisterò piccolezze, ecco, tipo questa cosa di melittelloni. Sempre se non costa un occhio della testa. Non lo hanno ancora denunciato a sti qua. Non gli hanno ancora fatto chiudere l'azienda. Cioè, hanno rubato un prodotto palesemente. E rubare un prodotto. Ma andiamo avanti, andiamo avanti. Ecco, Panasonic... PENETAMING! C'è anche Penesamig! Perfetto! E dalla batteria noto che secondo me è stata corrosa dall'acido interno, quindi non è una batteria di qualità, è tipo le batterie quelle che vendevano le bancarelle, quelle cinesi, quelle rosse, non so se avete mai presente, avete mai visto queste batterie. La stessa cosa, solo che qui lo chiamano Penesamig, perfetto, la versione proprio cinese delle batterie Panasonic. Forse la qualità è quella scadente della batteria, il resto... Si avvicina abbastanza, dai Diciamo che la sufficienza se lo merita Colui che ha fatto tutto ciò Colui che ha fatto la grafica di queste batterie Devo essere sincero Però la prossima volta fatela di qualità, eh Perché sennò non voglio prendermi qualcosa Se mi prendo queste batterie Non voglio finire in ospedale Ma andiamo avanti con una versione araba di Call of Duty e che cazzo hanno messo in copertina? Ma che cazzo è questa cosa? Ma cos'è? Momento, momento, momento, momento, momento Momento, momento, momento, momento momento ma cos'è sta cagata immagino che tu lo metti nel pc e ti partono 3000 virus oppure ti parte un gioco particolare ecco dove devi andare a bombardare qualcosa non posso dirlo è black humor eh, poi youtube mi blocca il video e ciao e arrivederci già non guadagno un cazzo da sti video poi se mi li blocchi siamo messi proprio male ma che cazzo di versione di call of duty è questa Call of Duty, non si sa, forse è la prima, forse è... Boh, non si capisce che versione è di Call of Duty. Abbiamo sta faccia bellissima nella copertina del gioco. Cioè, un gioco è una garanzia. Quando tu a Natale chiedi il gioco di Call of Duty e ti arriva per regalo questa versione. Perfetto, direi. Cioè nemmeno hanno cambiato il nome del gioco. Nemmeno l'hanno cambiato. Quindi è querelabile 100%. Non è che dici camuffiamo il nome del gioco. Stavolta nemmeno quello. Nemmeno quello. Spero non abbiano copiato palesemente il gioco. E cambiato semplicemente la copertina. Che è così proprio greve, greve. Victoria Sagert. E per ultimo abbiamo... Bocob... Bocchis... Cazzo tu. Che cazzo c'è scritto? Che cazzo di lingua è Ma che cazzo di lingua è Sembra tipo uno che sbatte la testa sulla tastiera Proprio palesemente così E la prima cosa che esce scritto eh, È la marca del prodotto Dal nome sembra un prodotto di altissima qualità Signori Cioè, Non è che ce n'è una versione Ce ne sono ben due Anzi forse ce ne sarà anche una terza Perché sicuro ce n'è una terza Per esempio Voicrias Screat, screat, si l'ho detta all'italiano maniera, screat. Voi, Crias, screat. Ma che cazzo è? Ma cos'è? Sta buffonata, sembrano... Nemmeno i vestiti che vendono lì cinesi Cioè almeno lì Non le mettono proprio le marche Fanno prima Ma qui proprio camuffarli in questo modo Dai Ma nemmeno dolce banana facevano ste cose Ma andiamo avanti Abbiamo la nuova versione di Calvin Klein Estate 2022 Indovinate un po' come si chiama Knil Kinlu <tossi> <tossi> Non so che cazzo hanno fatto qua Come sono usciti a Knil Kinlu come sono usciti a questo nome? Come sono usciti? Cosa cazzo? WTF? Io mi immagino i manager, i capi che si mettono lì a ideare un nome per il loro prodotto, fanno. Ma come lo chiamiamo questo paio di mutande che, è palesemente la copia di Calvin Kane? Ah, ma vediamo bene le lettere, perché lo le chiamiamo Knill Kinloo? Sai, un nome interessante, sai. Facciamo i big money con questo nome. Un nome è una garanzia, ma non è finito quasi signori, Non è finito qua Perché abbiamo l'ultima perla di oggi Conoscete voi il dottor pepper Una bevanda Credo sia di origine americana Sta diciamo spopolando tra virgolette Anche in Italia Anche se io l'ho assaggiato e non mi piace molto il sapore Mi pare di aver sentito un gusto di vaniglia Ora l'ho presa una volta Ma ha fatto schifo e non l'ho preso più Ma vedete attentamente questa immagine Guardate come hanno camuffato il dottor pepper Professor Peppi Zero sugar Professor Peppi Perfetto Chiudiamo in bellezza col professor Peppi Ma perché? Ma pure io devo stare in mezzo ai prodotti Cioè ormai Non sanno più cosa fare Pur di, di vendere le sottomarche Ma nemmeno sottomarche Perché le sottomarche hanno un'azienda loro Questa è la sottomarca più sottomarca La versione proprio scrausa Che se l'assaggi assaggi ti vengono 3000 malattie Vai a finire in ospedale dopo aver assaggiato un professor Peppi Oppure vai a finire al cesso. Per tutto il giorno Ma che cazzo è? Ma cos'è sta cagata? No io voglio vedere dove vendono il professor Peppi La compro e la voglio assaggiare La voglio assaggiare, guarda Spero non sia peggio della Coca-Cola che fanno all'Eurospin Spero non sia peggio di quello Che dire signori? Il mondo è bello perché è vario Perché abbiamo varietà di prodotti come abbiamo visto Varietà di aziende, varietà di marche Spero che questo video vi sia piaciuto Ovviamente lasciate un bellissimo like Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto seguitemi su tutti i social ovviamente trovate sempre in descrizione detto questo ci vediamo alla prossima sperando con eh, non con marche di wish spero con cose diciamo originali